È il primo giorno dell'anno, peraltro è anche l'ottava di Natale ed è per questo che siamo ancora immessi nella bellezza di questo grande mistero che è il Natale. Qui ecco le immagini sono focalizzate attorno a dei personaggi che in genere non possono mancare nei nostri presepi, i pastori. C'è il pastore che porta la pecorella sulle spalle, un'immagine che ci rimanda proprio a quello che Gesù il bambino diventerà, il buon pastore. Ma c'è anche il pastore che porta dei doni, in generale però tutti i pastori accorrono, accorrono alla grotta, contemplano questo mistero in questo bambino che è nato e si impegnano a testimoniarlo con la vita. Sono chiamati proprio a questo, si tratta di persone semplici, è nella logica di Dio servirsi dei semplici, dei piccoli, è una logica che non cade mai in contraddizione, così come ha voluto servirsi di Maria questa umile fanciulla in un villaggio sperduto della Palestina, qui a Nazareth, è stata scelta lei e così anche per i pastori, vengono scelti, sono i primi potremmo dire che sono i primi, effettivamente sono i primi depositari, sono i primi esterni a cogliere questo mistero, la grandezza di questo mistero, come lo è stato anche per le donne al sepolcro, le persone più, meno considerate a quel tempo vengono scelte da Dio, questa è la sua logica, dovremmo capirlo, se vogliamo essere scelti allora, se vogliamo essere accolti, se vogliamo vivere in sintonia con l'amore di Dio che viene in mezzo a noi, dobbiamo farci piccoli, dobbiamo capire questa dinamica. È come i pastori anche noi annunciare senza vergogna al mondo che quello che è avvenuto in quella notte è un mistero grande e che dà senso alla nostra vita. È un giorno anche quello che viviamo dedicato alla pace, la giornata della pace e quindi per noi anche un giorno di benedizioni, molto significativa la benedizione di Mosè che ci viene proposta in questa liturgia domenicale, ti benedica e il Signore faccia risprendere il suo volto su di te e ti dia pace. Questa pace ci auguriamo davvero, in contesti difficili che stiamo vivendo, in ogni, in ogni pezzo del mondo, in ogni ambito, in ogni situazione, anche nei nostri cuori, soprattutto nei nostri cuori vi sia pace, tanti auguri e buon anno a tutti.